Ok, allora eh, oggi dobbiamo un attimo concludere un paio di, di, di argomenti semplici che abbiamo lasciato in sospeso rispetto all'unità P3 eh, e poi invece ci addentreremo dentro l'unità P4 che è sicuramente più, più interessante. Eh, allora, sono un paio di capitoletti, uno alla fine, è qui alla slide 92 eh, e l'altro invece verso l'inizio che riprenderemo dopo, eh, su questo eh, in realtà molto avevamo già fatto eh, in termini di esercizi, no? vi ricordate la settimana scorsa avevamo cercato di eh, analizzare delle stringhe di testo che avevamo acquisito con la funzione input eh, per capire se queste stringhe fossero scritte nel modo corretto, quindi c'erano due punti, c'erano le cifre decimali, c era, c era la, la lunghezza era corretta, eccetera, eccetera. No? Ecco, in questo eh, paragrafetto che troviamo qua eh, ci riassume quelle che sono eh, le funzioni che possono essere utili in questi casi, molte le conosciamo già, eh, in più un operatore nuovo che eh, non avevamo ancora eh, citato prima, eh, anche se qualcuno ha visto che negli esercizi l'ha già usato, ma giustamente va benissimo, eh, che è l'operatore IN. L'operatore IN è una sorta di operatore che ci permette di eh, verificare se una stringa è contenuta all'interno di un'altra stringa è una, un po una, eh, noi avevamo usato la funzione find no? ricordate eh, per capire se una stringa era contenuta all'interno di in un'altra un stringa ehm, e questo restituiva la posizione in cui eh, questa stringa era presente quindi a partire dalla posizione 0, 1, 2, 3 e così via se a noi però interessa solamente sapere se c'è o se non c'è no? possiamo usare un'espressione più semplice, semplicemente usando l'operatore in. No? L'operatore in ha, eh, si interpone tra due stringhe, la stringa, diciamo così, corta e quella lunga, e si chiede, esiste questa stringa way all'interno della stringa name più lunga, che in questo caso, poiché conteneva John Wayne, la sequenza W maiuscolo, A minuscolo, Y minuscolo, effettivamente compare, compare qui, no? a partire grossomodo da metà stringa. Allora in questo caso questa condizione way in name viene tradotto in true, in vero, perché la sottostringa è presente. Eh, non ci dice dove è presente perché magari non ci serve, però a questo punto noi lo potremmo tranquillamente usare dentro un'istruzione if, ehm, if way in name, due punti, faccio qualche cosa altrimenti faccio qualcos'altro. Eh, l'operatore in così come l'operatore di confronto e di ricerca come find, eh, Lavorano per caratteri e, come sempre, il carattere maiuscolo e il carattere minuscolo sono considerati diversi. Okay? Quindi anche per rispondere a Christian, eh, ma, la W maiuscola e la W minuscola sono due lettere distinte, indipendenti, non c'entrano niente. E quindi se eh, le due stringhe fossero, diciamo così, eh, contenesse la stessa parola, ma fossero scritte con maiuscole e minuscole, combinate in modo diverso, verrebbero considerate come non appartenenti. Per poterla, per poterla ehm, diciamo così, confrontare, se io volessi confrontare due stringhe me, a meno delle maiuscole, quindi considerandole uguali anche se ci fossero le differenze tra maiuscole e minuscole, quello che mi converrebbe fare è prendere la stringa 1, convertirla tutta in minuscolo, la stringa 2 convertirla tutta in minuscolo e poi confrontare le stringhe stesse. No? Direi che possiamo, se vogliamo anche vederlo dal vivo, eh, Possiamo fare, qui ha cambiato un pochino la videata, eh, string, eh, confronti, string, ci facciamo un programmino di prova, la faccio su replica ogni tanto che, niente, oggi c'è qualcosa che ci rema contro, crea, ok. Quindi se noi volessimo confrontare, dicevamo, due stringhe, diamo il tempo che parta, okay. possiamo chiamarla stringa 1 uguale, eh, appunto qui dice John Wayne, con la y, e la stringa, quindi diciamo, facciamo attore. Eh, supponiamo che un utente stia cercando no, su Netflix i film di John Wayne mh? e quindi eh, lui immette alcuni caratteri eh, che sono solamente appunto W a Y e allora noi no, per far vedere tutti i film di John Wayne dobbiamo andare a vedere se eh, il carattere è contenuto dentro l'attore eh, e allora a questo punto dirò che l'ho trovato Altrimenti dirò che eh, print non trovato. Ok, quindi questo dovrebbe funzionare dicendomi trovato, perché come diceva l'esempio della slide, w -Y è compreso dentro Wayne, mentre invece se l'utente scrivesse la w minuscola, allora eh, mi dovrebbe dire no. che non l'ha trovato. Eh, a questo punto, e questo funziona diciamo così, se vogliamo un confronto esatto carattere per carattere, è il modo normale di funzionare. E quindi usiamo questo. Eh, noi la eh, settimana scorsa abbiamo già fatto esercizi di questo genere scrivendo attore.find di car diverso da meno 1. questo avevamo scritto no, usando il metodo find delle stringhe che ci permetteva di trovare dove fosse la sequenza di caratteri all'interno dell'attore sapendo che se veniva trovato da qualche parte il risultato della, della funzione find era un numero compreso a 0 e la lunghezza della stringa meno 1 ehm, vedete che qui c'è di una documentazione che salta fuori online se invece non fosse trovato era il eh, risultato eh, ritornato la, dal metodo find, sarebbe stato meno uno. Mm. Eh... Prof. Prof. Sì, potevamo fare domande? O... Sì, certo, certo, potevamo fare domande sulla chat oppure a voce, F sulla chat, forse è più comodo, ma tranquillamente. In questo caso, se noi scrivessimo car uguale due lettere diverse attaccate, due lettere diverse di due parole diverse, in questo caso tipo HY, se le scriviamo attaccate, che succede? Lo trovo non lo trovo? Così? Sì. Eh, no che non la trova. Lei, trova. lei cerca le sequenze identiche. Ok? Quindi trova la sequenza J, J-O, O-H, H-N. H-N me la trova, ma eh, che ne so, O-N no. Cioè Non va a cercare i singoli caratteri, ma va a cercare se c'è una sequenza identica eh, al suo interno. Ok, grazie mille. Beh, ci mancherebbe. Ehm, allora se invece volessimo se volessimo eh, allora, scusate, torno indietro la settimana scorsa scrivevamo così perché non avevamo ancora conosciuto l'operatore in chiaramente questa seconda scrittura qua la riga 5 è molto più chiara quindi adesso in avanti cercheremo di scriverla così ma esattamente funziona nello stesso modo cioè usa un metodo simile a find per cercare una sequenza consecutiva di caratteri esattamente identici nella stringa più grande ehm, se invece volessimo eh, torniamo al nostro dubbio eh, dire che questo way anche se è scritto con la minuscola va bene lo stesso come potremmo fare? Hm? Eh, non so se Antonio quando ha scritto si può utilizzare or si riferiva a un'idea per risolvere questo però eh, eh, ho capito ma sia Antonio che Chiara eh, pensano che la seconda variabile way sia già nota allora io adesso ve lo modifico e dico che i caratteri da cercare me li dà l'utente eh, cerca due punti adesso cosa succede? che se l'utente mi scrive way con la maiuscola gli dico che l'ho trovato se l'utente mi scrive way con la minuscola gli dico che non l'ho trovato allora a questo punto sapete che il programma non sa cosa scriverà l'utente, perché l'utente potrebbe invece anche scrivere cose completamente diverse, no? eh, x, y, z, eh, non lo posso sapere, quindi non posso prevedere no, le varie varianti, ricordiamocelo sempre, adesso noi mettiamo dei valori di esempio qua per capire diciamo, come funzionano il, diciamo, le, istruzioni, le istruzioni del Python, però normalmente il programma, i dati, li conosce solamente quando li legge dall'utente che li utilizzerà. Quindi eh, Way maiuscolo o Way minuscolo non si può scrivere, eh, perché non la conosciamo semplicemente. Eh, allora, ehm, prima di, di, di, di vedere la risposta, eh, rispondo solo alla domanda di, di dove era finito. Di Lorenzo che diceva ma potrei anche mettere una, una lettera sola cioè, cioè, sicuramente eh, posso mettere una lettera sola ad esempio l'h che mi dice che c'è perché ovviamente è dentro join oppure la z che mi dirà che non c'è perché ovviamente non compare una stringa per assurdo potrei anche mettere niente una stringa vuota è chiaro che qua in questo caso no, fa un po' ridere eh, però se io lo rifaccio cerca batto invio se batto invio di fatto car è diventata la stringa di zero caratteri, la stringa vuota. E allora mi chiedo: la stringa attuale, il John Wayne, contiene al suo interno una stringa lunga a zero caratteri? Sì, sì. È così: è come dire che eh, per dire, l'insieme vuoto è un sottoinsieme di, di un qualunque altro insieme, no? È chiaramente è un caso del genere, degenere, però è un caso diciamo così, che si può verificare. Quindi eh, l'operatore IN eh, ovviamente funziona se la prima stringa è più corta della seconda. Se fosse più lunga, non c'è ovviamente verso, non c'è ovviamente possibilità che possa essere contenuto. Ma se è più corta della seconda, tra carattere 2, 1, 0, no? funziona, diciamo così, correttamente. Per tornare al nostro, noi vogliamo, eh, al nostro problema, noi vogliamo che l'utente possa eh, eventualmente eh, scrivere anche Wayne con la W minuscola. Mm? Ehm, allora il trucco che posso usare potrebbe essere quello, come ha già suggerito qualcuno nella chat di convertire sia l'attore che l'input dell'utente tutto in minuscolo, prima di fare il confronto. E quindi io non mi chiedo se l'input dell'utente, i caratteri, sono compresi dentro l'attore, ma se l'input dell'utente, convertito tutto in minuscolo, è compreso dentro la stringa dell'attore, convertita tutta in minuscolo. Quindi a questo caso, quindi car punto, e come faccio a convertire una stringa in minuscolo? Lower è la funzione, il metodo che possiamo usare attore. Punto lower e la documentazione ci dice: tonda chiusa, tonda sempre. No? E la documentazione ci dice che ritorna una copia della stringa convertita in minuscolo. Ehm, ok? Quindi in questo caso, se io faccio run e io scrivessi way minuscolo, me lo trova, mi dice che l'ha trovato, perché in realtà vabbè, sta cercando car era way, con la minuscola, car.lower è uguale a se stesso, perché converto in minuscolo una cosa che già lo era, ma lo vado a controllare in questa stringa attore.lower, che è attore è John Wayne, ma attore.lower, lower se riesco a scriverlo giusto prima di stanotte è così scritto con le minuscole e quindi in questo caso la trova quindi se voglio non c'è nessun operatore che mi dice fai il confronto a meno delle maiuscole ma sono io che posso convertire le due stringhe che voglio confrontare eh, trasformandole prima di, eh, di fare il confronto vero e proprio eh, allora se a questo punto l'utente può scrivere come vuole. No, non abbiamo il problema opposto. Io posso scrivere benissimo Wayne. E tanto lui mi confronta il carattere Wayne, che il mio carattere è tutto in maiuscolo. Ma io non sto confrontando car, sto confrontando car.lower. Quindi anche l'input dell'utente viene convertito in minuscolo. Car.lower sarà Way minuscolo quindi ho portato tutto in minuscolo e quindi qualunque sia la combinazione di maiuscole che è presente nel testo da cercare e qualunque sia la combinazione di maiuscole che è presente nel testo che stiamo cercando, in ogni caso viene tutto portato in minuscolo e poi viene fatto il confronto ehm... poi, eh, aspetta, c'era anche una domanda che era interessante quella di Simone che diceva se io scrivessi tutto John Wayne non c'è problema, ovviamente lo posso scrivere con le maiuscole e le minuscole che voglio ma John Wayne cosa ho sbagliato perché non lo trova ah sì, scemo, mi sono dimenticato il punto lower l'ho fatto casino prima e avevo cancellato lower per sbaglio ok John Wayne e quindi ovviamente lo trova anche se la stringa che sto cercando è lunga esattamente quanto la stringa da cercare e quindi in questo caso coincide con la stringa. Ehm, ovviamente eh, così come c'è lower c'è anche upper per convertire in maiuscola ehm, e sì vi potete sbizzarrire a scrivere come volete, tanto alla fine... Alla fine l'importante no, è che le lettere siano uguali proprio perché stiamo facendo, prima convertendo in minuscoli e poi facendo il confronto. Cioè di fatto l'operatore di confronto non le vede manco le maiuscole che, for, che eventualmente siano presenti dentro le due stringhe da confrontare, perché le abbiamo abbattute prima, in certo senso. Um, ok, fatemi vedere se c'è qualche domanda interessante. Sono tutte varianti alla fine. Um, Il punto allora quel punto esclamativo dopo il find mi chiede Gabriele allora qui in questo era il modo alternativo di scriverlo questo punto esclamativo qua indica diverso non è un punto esclamativo ma è un operatore diverso in python diverso si scrive punto esclamativo uguale cioè non uguale e poi c'è il problema, è rimasto un problema però no? Eh, che uno, se uno scrive John Wayne, ovviamente non lo trova, anche, anche perché non ho messo la Y. Cosa mm? ho scritto? No, scusate, devo fare run, John. John Wayne con lo spazio anche tutto in minuscolo lo trova, ma se dimentico lo spazio, o peggio ancora, mettessi due spazi non lo trova. Quindi in questo caso eh, dovremmo ancora, se, se ci interessa, chiaramente prima dobbiamo decidere che cosa vogliamo, quali diciamo, stringhe consideriamo valide e quali no. Okay? E però in questo caso dovremmo prima di fare il confronto anche decidere di togliere tutti gli spazi, sia dalla stringa attore sia dalla stringa di ricerca. Allora a questo punto metto tutto in minuscolo, tolgo tutti gli spazi a questo punto lo troverò anche se ho dimenticato qualche spazio oppure ne ho messi di troppo eh, chiaramente devo appunto filtrare gli input prima di fare il confronto eh, ok, qui eh, quando Lorenzo mi dice se scriva in corsivo non lo troverebbe in realtà eh, qui sono, siamo in testo puro testo unicode quindi non esiste il concetto di, cor di corsivo o grassetto ok in una finestra di terminale non possiamo cambiare il tipo di carattere, quel che conta è solo il valore del carattere, non ha uno stile no, grafico associato. Um, ok, okay eh, Chiudo solo con Matteo perché è diverso da meno 1 perché meno 1 è il valore che ritorna la funzione find se la stringa non è trovata. Vedete, qua la documentazione. Se per caso find cerca e mi restituisce la posizione in cui si trova il la, stringa, la sequenza di carattere all'interno della stringa, se per caso non la trova, ritorna meno 1. E quindi se ritorna qualche cosa di diverso da meno 1, vuol dire che c'era. Perché invece se tornasse qualcosa di uguale a meno 1, voleva dire che non c'era, che non l'aveva trovata. Ok. okay. Questo è un operatore appunto, in che semplifica semplicemente il lavoro che già sapevamo fare con find, no? però chiaramente può essere più semplice e onestamente molto più leggibile in certo senso. No? Ehm, c'è anche il contrario, c'è anche l'operatore not in che chiaramente restituirà vero o falso al contrario rispetto all'operatore in, quindi se, eh, no, se not in ritorna vero quando la stringa non è compresa e viceversa, quindi inverte e scambia... Eh, l'if con l'es, in certo senso. Eh, ci sono altri metodi cioè, per andare a controllare le stringhe, ad esempio eh, c'è un metodo che chiama ends with, cioè che controlla se gli ultimi caratteri, no? mentre find oppure in, cercano una sottostringa ovunque, ends with la cerca solamente al fondo. Quindi gli ultimi caratteri sono così, ovviamente c'è anche starts with, che cerca solamente i primi caratteri e quindi se ci interessa verificare se le prime o le ultime eh, diciamo, posizioni contengono la sottostringa. Questa è una tabellina che ci riassume queste 4-5 funzioni di base, che alla fine sono tutti parenti del find, find è il caso più generale, e gli altri sono dei sottocasi. Eh, Un'altra interessante mh, è l'account. Eh, ricordo che in chat in questa settimana è uscita la domanda, ma come faccio a contare se ci fossero più, più volte il due punti, come faccio a contarlo? No? Ecco, questo, uh, questo count è una sorta di find ripetuto, cioè cerca se c'è una stringa e poi se la trova, la cerca se c'è eventualmente una seconda volta, eventualmente una terza e così via, e mi dice quante volte l'ha trovata. Quindi uh, possiamo capire se per caso una stringa contiene uno spazio, se ne contiene due, se ne contiene sette, facendo un count dello, del carattere spazio alla fine mi dirà quanti spazi eh, c'erano. Um, ad esempio.. No? se io cercassi la stringa attore ah, perché scrivo sempre nel posto sbagliato attore abbiamo detto è John Wayne se cercassi attore.count di spazio mi dice quante volte compare lo spazio all'interno di quella stringa e in questo caso compare una volta sola se cercassi invece la n dovrebbe comparire due volte perché compare sia dentro John che dentro Wayne ok quante volte compare un certo carattere o una certa sequenza di caratteri. Ad esempio, ne, la sequenza NE compare una volta sola. Quindi, la regola generale chiaramente è se, chiaramente, eh, posso indicare un carattere solo, posso indicarne più di uno, ma chiaramente se ne indico più di uno, eh, devono, devono combaciare tutti. Eh, la domanda di Luca mi chiede, ma ends with eh, quanti caratteri prende? Beh, quanti ne ho dati? Cioè, attore punto ends with se eh, mi chiedo se finisce con E, mi dice di sì. In questo caso controlla l'ultimo carattere. Se io invece ne passo due, controllerà gli ultimi due. Quindi lui controlla tanti caratteri quanti ne ho specificati. Quindi lui va a vedere se la stringa caratteri, diciamo così, allineando la destra rispetto alla stringa attore, se gli ultimi sono identici e la stessa cosa per stars, che forse è anche più, più facile da capire e poi ci sono i metodi che vanno a controllare la tipologia di caratteri che sono compresi all'interno di una stringa e quindi noi avevamo già visto la volta scorsa un isDigit o isNumeric che è molto simile a questa che controlla se la stringa è fatta tutta di cifre decimali Ehm, poi per chi ha eh, voluto approfondire un pochino di più abbiamo visto che questi, ci sono tre, tre metodi che si chiamano ISDIGIT ISNUMERIC e ISDIGITAL che in realtà hanno significati leggermente diversi ma eh, dal nostro, eh, difa, diciamo, che differiscono solamente per il fatto che ci sono alcuni alfabeti che non sono quello latino che usano delle cifre decimali diverse eh, cioè ad esempio se noi avete il, il 2 scritto con i caratteri arabi non è, è, un, è, un numero, è un numero ma non è un digit perché digit fa riferimento solamente alle cifre romane, eh, latine ma diciamo che queste distinzioni qua non ci interessano ok non le tocchiamo e quindi questo restituisce vero se tutte le cifre tutti i caratteri presenti dentro la stringa sono delle cifre numeriche quindi se io ad esempio avessi la, la stringa scrivo qua a destra, eh, 01234, mi chiedo isDigit e mi dice di sì. Se io invece avessi 012 spazio 01234, mi dice di no, perché questa stringa contiene anche lo spazio che non è una cifra. E tutti gli altri funzionano in questo modo, vanno a controllare carattere per carattere la stringa e verificano se ciascun carattere è della categoria che... Eh, che abbiamo chiesto quindi eh, is digit una cifra alfa una lettera alfabetica quindi tutte lettere dall'a alla z maiuscole o minuscole invece is lower tutte lettere solo minuscole is upper tutte lettere solo maiuscole is alfa tutte lettere maiuscole o minuscole mm? is al num al num sta per alfa numerico tutte lettere alfabetiche, quindi è un isalfa oppor isdigit, quindi può essere o lettere o cifre. Quindi abc123 è alfanumerico, non è alfabetico perché contiene un23, non è una cifra, non è numerico perché contiene abc. Quindi ci sono le varie combinazioni. C'è cioè questa è funzione strana, ispace, is abbastanza rara, restituisce vero solo se tutti i caratteri sono spazi spazi inteso in senso lato nel senso che anche il carattere di tabulazione è inteso come uno spazio anche il carattere di a capo è inteso come uno spazio però attenzione, tutti devono essere e-space, quindi questo qua, non è che contiene uno spazio dentro non mi dice che è vera la funzione ispace la funzione di space, perché voi dite ma come? C'è lo spazio? Sì, c'è lo spazio, ma c'è anche altra roba. Questa funzione soddisfatta, diventa vera solo se tutti sono spazi. Se tutti sono lettere alfabetiche abc abc, ABC grande punto is alfa sì eh, se invece is lower no perché non è sufficiente che ce ne sia una o alcune, ma tutte devono essere, eh, tutte invece devono essere, eh, soddisfare la condizione che viene richiesta qua. Quindi in qualche modo cerca una certa uniformità eh, nelle, nelle, nelle cifre. Ehm, Vedendo un po' di domande che sono comparse in chat, eh, il metodo count distingue tra caratteri minuscoli e maiuscoli? Assolutamente sì. sì, come tutti gli altri metodi di ricerca. E quindi se io faccio count della E minuscola non mi conterà quante volte compare la E maiuscola. Ehm... Emanuele mi chiede come faccio a inserire un float separato da virgola invece di usare la separazione tramite punto. Non puoi, nel senso che non è un float. In Python i float devono essere separati da punto. Ehm, quello, che fare, quello che puoi fare, fatemi vedere se c'è qui, No, però c'è da un'altra parte, Uh, esiste una funzione se non sbaglio di replace quindi facciamo uh, io posso prendere una stringa no, per rispondere alla domanda di Emanuele uh, che la posso leggere come 1,37 che chiaramente non potrò convertirla in float perché la virgola non è permessa però potrò fare a numero punto replace virgola punto se non sbaglio eh? sto andando a memoria sì quindi ogni funzione stringa applico il metodo replace, replace vuol dire sostituisci sostituisci cosa? sostituisci tutte le stringhe che corrispondono a questa cioè le, la virgola con questo cioè il punto e a questo punto di questo signore se io sono sicuro che dentro c'era la virgola posso convertirlo in float quindi non, noi non siamo mai limitati da ciò che il linguaggio può fare nativamente, possiamo sempre costruirci la soluzione che ci serve. Eh, dopodiché, purtroppo in informatica, il carattere corretto per indicare i numeri floating point è il punto decimale e non la virgola, perché la virgola serve a tutt'altro. Ad esempio quando abbiamo funzioni con più parametri, questi sono separati da virgole, quindi per non fare confusione. Che differenza c'è tra isdigit e isnumeric eh, è, è complessa, eh, nel senso che mh, in entrambi i casi cercano solamente valori eh, dallo 0 al 9. La differenza è eh, che una delle due, se non sbaglio isnumeriche, comprende anche i numeri eh, diciamo così non, non scritti nel nostro alfabeto adesso sto cercando di andare indietro perché era una discussione che avevamo avuto eh, credo di elaborare eccolo qua se chi è interessato può andarsi a vedere questo articolino qua che fa il confronto tra is digit e isnumeric. e che effettivamente ti dà alcuni esempi sul fatto che se io uso le cifre diciamo così, normali, le nostre, sono assolutamente equivalenti. Ma io, eh, la funzione isNumeric tiene conto anche dei numeri scritti in sistema di numerazione che non sono nostri, che non sono, scusatemi, i latini. Quindi in questo caso credo che sia roba cinese. Eh, in questo caso isDigit è falso, perché isdigit con, con, eh, diciamo, considera solamente le cifre dallo 0 al 9, Mentre invece Isnumeric considera tutte le cifre numeriche che possono essere usate in qualunque tipo di linguaggio. Per i nostri scopi, come vi ho detto prima, sono assolutamente equivalenti. Eh, okay. in, tut, in entrambi i casi se ci fosse un punto o una virgola o uno spazio vi dicono falso. Okay? Quindi... Con, su, servono solamente per riconoscere sequenze di numeri di cifre e quindi in qualche modo numeri interi positivi, Se fosse anche solo un segno meno davanti, non funzionano ok? Mm. Ehm, vabbè, poi ci sono alcuni esempi, se andate indietro nella chat in discussione, trovate altri esempi che sono saltati fuori nella discussione. Alberto mi chiede se replace permette di sostituire anche con un insieme vuoto? Sì, certo, una stringa vuota, è una stringa come tutte le altre, poverina non trattiamola, non emarginiamo le stringhe vuote e quindi se io questo replace vuole sostituire la virgola con, vedete qua in basso a destra sto scrivendo, con la stringa vuota, aperto apice chiuso apice, mi dà 137, cioè fa sparire il, eh, il punto. E questo ad esempio ci dà uno spunto per correggere ancora il nostro programmino del John Wayne togliendo gli spazi. Prima dicevamo ma eh, dovrei togliere tutti gli spazi, però non vi ho detto come farlo. Adesso, nel, grazie alle vostre domande, è saltata fuori il replace che avevamo già visto la volta scorsa, e quindi possiamo usarla per togliere tutti gli eventuali spazi che l'utente abbia inserito all'interno della parola CAR. Attenzione qua, come è scritto? Perché qui ho apice spazio apice: cioè una stringa che contiene un solo spazio, e qui virgola apice apice senza niente in mezzo cioè la stringa vuota ovviamente questo replace dovrò farlo sia sulla stringa da ricercare che sulla stringa ricercata e finalmente con quest'ultima modifica il nostro John Wayne lo posso trovare anche tutto attaccato e anche solo in parziale se io faccio eh, nw N, mi darebbe un match perché mi trova la n seguita dalla w e anche se in mezzo c'è uno spazio tanto l'ho cancellato quindi si tratta di essere anche un po' creativi del tipo come faccio, il confronto come me lo fa lui non mi piace, come faccio a farglielo fare come voglio io, e beh a volte non riesco a farglielo fare come voglio io ma posso modificare gli input che lui vede in modo che il risultato finale sia quello che mi piace um, ok quindi sono operazioni di base che facciamo con le stringhe che usiamo essenzialmente molto spesso per andare a fare questi controlli sui dati iniziali che leggiamo. Ripeto l'ultima operazione? Assolutamente sì. Allora, dicevamo, replace sostituisce a una stringa, cioè ricerca all'interno della stringa il primo argomento, in questo caso uno spazio, e sostituisce tutte le volte che trova questo spazio con quest'altra seconda stringa in questo caso questa seconda stringa è una stringa vuota attenzione non è l'insieme vuoto è una stringa Insiemi li vedremo più avanti sono una cosa diversa una stringa che contiene zero caratteri quindi va a cercare all'interno di questa stringa in questo caso John Wayne trova uno spazio e lo dice ok tolgo questo spazio questa sottostringa questa sottosequenza e la sostituisco con quest'altra quest'altra che cos'è? è di zero caratteri e quindi alla fine l'effetto netto e che si appiccica tutto. Quindi questo è il modo per sopprimere un certo tipo di carattere, o una sequenza di caratteri se dovesse succedere. Un'altra cosa che si fa molto spesso quando vediamo dei testi, è sostituire due spazi con uno spazio. A volte c'è un testo che ha per errore uno ha battuto due volte la tasto spaziatrice, quindi ci sono gli spazi irregolari, allora ogni volta che trovi due spazi, sostituisci con uno spazio solo. Operazioni di questo genere. Ok. Um, L'altra cosa, beh, sulla parte di validazione in realtà ne abbiamo già parlato, abbiamo già lavorato parecchio. Ecco, l'altro argomento per chiudere oggi, cambiando un po', saltando un po' alla slide 7, quindi torniamo all'inizio no, delle slide della lezione 2, dell'unità 2, no, 3, scusate. Um, eh, eh, ma non, su questo non voglio entrare troppo in dettaglio perché sono sicuro che a un certo punto qua saltano fuori 12.000 domande e taglierò un pochino corto perché è un argomento un po' diciamo così che, che si presta a tanti diciamo dettagli ma poi in realtà non è poi così importante, ecco, è molto meno importante dell'input. Prima di farlo risponde Emanuele, nel senso che si può dividere una stringa in più stringhe, però per farlo ci servono le liste, perché quando divido una stringa in più stringhe avrò una lista di stringhe. Questa è una cosa che vedremo tra, ehm, tra due settimane. Quindi lo, lo sapremo fare tra due settimane, per ora no. Allora, l'output formatato qual è il problema? Il problema è stampare in modo ordinato che noi vogliamo stampare qualche cosa magari possibilmente in modo ordinato ehm, esempio molto semplice partiamo da questo esempio immaginiamo di avere un programmino scemo che calcola l'area di un, di, un, di, un, eh, di un cerchio ok? quindi conosco il raggio beh, pi greco lo conosciamo già 3,14 il raggio vale 2 qui ho scritto r uguale 2 immaginatevi sempre input r cioè l'utente che mi inserisce il valore del raggio ok e poi calcolo l'area che sarà r al quadrato per pi greco, pi greco al quadro, va bene. Quando devo stampare il messaggio l'area del cerchio di raggio tot è tot, come posso fare? Beh, un modo è quello di fare una print in cui, vedete che in questa print mescolo eh, un messaggio con un valore numerico, con un altro pezzo di messaggio, con un altro pezzo di valore numerico. Allora proviamo a farlo, tanto per cambiare prendiamo PyCharm, no? così eh, cambiamo un po' anche strumenti e ci abituiamo a usarli tutti, quindi lo chiamiamo stampe, Ok, quindi noi calcoliamo, in realtà noi sappiamo già che possiamo importare math, il modulo math e quindi possiamo prendere il valore di pi greco direttamente dal modulo math e quindi abbiamo input r raggio due punti r lo salvo in r e quindi potrò stampare print facciamo in italiano perché sono una lezione eh, l'area eh, l'area Ah, ma mi simolo l'apostrofo, qui metto l'apice api, doppio. Area del cerchio di raggio eh, R, qui devo chiudere l'apice doppio, vale l'area, eh, ah, devo calcolarlo l'area l'area uguale eh, pi greco, quindi mat.p per r alla seconda. Vale area. Hm? Vabbè. E però ci concentriamo sulla, sulla stampa, quindi proviamo a eseguirlo, così lui mi stamperà che se il raggio vale alle 2, eh, che cosa ho fatto? Ah no, scemo, float. Perché questo, ecco, questo errore qua cosa mi dice? Ehm, attenzione che in questa operazione di moltiplicazione o di lavamento potenza c'è un operando del tipo sbagliato. Str e int. Lui ci sta dicendo, guarda che questo operatore potenza. Questo, l'ha applicato a due operandi, il cui primo è di tipo stringa e il secondo è di tipo intero. Perché? Ma perché quando ho letto la input. Uh, mi ero dimenticato che la input mi restituisce sempre una stringa e avevo dimenticato di convertire la stringa in numero reale e quindi qui stavo cercando di fare l'elevamento potenza di una stringa che non è una cosa mh, normalmente permessa Ok? quindi questo type error qua deriva dal fatto che R era letto come stringa e non letto come numero reale Ok, adesso ci riprovo, raggio 2 L'area del cerchio di raggio 2 vale 12,56 e così via. Questo va bene lo stesso mettere int? No, perché se io volessi fare l'area del cerchio di raggio 1,5, perché me lo scrive là, 1,5, voglio che me lo calcoli come 1,5. Quindi 1,5 alla seconda. Se io mettessi un int al posto del float, mi troncherebbe l'1,5 a 1, che probabilmente non è quello che voglio perché sto facendo i calcoli sui cerchi e non voglio solo considerare cerchi il cui raggio sia un numero intero. Quindi in realtà va bene lo stesso, nel senso che il programma funziona? Sì, però il programma non fa la cosa giusta perché arrotonderebbe la, la, il raggio all'intero più piccolo e non prenderebbe il, il vero valore reale del raggio. Okay? Allora, il problema qual è? Il problema è come stampiamo queste cose, nel senso che qui abbiamo, vedete che c'è un messaggio mescolato a un numero, mescolato a un altro messaggio, mescolato a un altro numero. Tra la fine del messaggio e l'inizio del numero la print mette uno spazio, lo mette lei. Tra il numero e l'altro pezzo di messaggio anche c'è un altro spazio, c'è un altro spazio e così via. Quindi uno la print mette delle cose che io non gli ho detto e quindi potrebbero piacermi, potrebbero non piacermi. Due, eh, L'area. Sì, sì, me la, me la stampa, me la stampa con tante cifre, ma magari a me ne servono solamente due o tre di cifre. Se dovessi, soprattutto se dovessi che so, incolonnare dei dati, dovessi scrivere uno sotto l'altro, vorrei che fossero tutti con lo stesso numero di cifre e così via. Quindi vorrei avere un pochino di controllo in più su come eh, viene stampato questo messaggio. Um, Lorenzo mi dice, ah tu però non mettere la virgola qua, metti il più. No? L'idea è buona, nel senso che anziché fare stampare, scusate, faccio la duplico, qui sto, sto chiedendo print di stampare quattro cose, messaggio R, messaggio area. E voi mi dite, ma se tu fa, usi la più, stai creando un'unica stringa te la costruisci tu come ti piace questa unica stringa e poi la stampi, va bene. Però va bene fino a un certo punto perché eh, questa istruzione dà errore. Perché dà errore? Perché sto facendo la somma, il più, tra una stringa e un float. E quindi... Ehm, non è permesso, devo fare la, la somma di numeri oppure la somma di stringhe. In questo caso sono somma di stringhe, quindi dovrò prima prendere questo float e convertirlo in stringa. Allora, In questo caso non dovrebbe più darmi errore, sempre raggio 2. E vedete che questi spazi che metteva prima la print, adesso qua non ci sono più. Peccato, erano tanto bellini, magari li rimettiamo, ma a questo punto li rimetto dentro come parte del mio messaggio. Quindi sono io che decido di metterli. Ok? Se anziché spazi volessi che ne so, mettere delle parentesi tonde, dei due punti, dei trattini per delimitare il numero, lo posso fare perché adesso io ho il pieno controllo. Però quello che capita è che nel nostro programma questa istruzione qua ha due problemi. Uno, questa istituzione è molto poco leggibile. Apri le virgolette, le chiudo, le riapro, le richiudo, ci metto dentro un valore, eccetera, eccetera, converto in stringhe. Dopo un po', cioè, è una cosa noiosa e poco leggibile. secondo problema è che comunque il controllo sulla formattazione dei numeri non ce l'ho, perché la str, STR mi crea una stringa che è esattamente uguale a quella stringa che avrebbe stampato la print. Allora, per questo... Uh, qualcuno dice ma sì ma all'ora dell'area fai un round prima così ti stampa solamente due numeri, certo è anche possibile io potrei fare round di area virgola 2 e quindi me lo arrotonda solamente a due cifre decimali sempre agraggio 2 no? e mi stampa 12,57 e diventa ancora meno leggibile, okay? dove poi il succo di questa istruzione qual è? è che sto stampando R e sto stampando area ma per stamparle in modo ordinato devo casinarle, ok? Scusate il termine tecnico. Allora, eh, Python ci offre, troppe, ben tre modi diversi di semplificarci la vita in questo modo, eh, permettendo in qualche modo di eh, inserire direttamente all'interno del messaggio da stampare dei caratteri speciali, dei codici speciali che possono assumere forme leggermente diver diverse eh, per inserire già il valore dentro la stringa, in modo che sia eh, più leggibile essenzialmente, Solo, è puramente una questione di leggibilità. E, e questi metodi sono tre, l'operatore di formattazione per cento, il metodo format e le f stringhe, io personalmente preferisco le f stringhe, ehm, però vediamo brevemente... Il primo e il terzo, il metodo format, alla fine è una, è una variante, è una via di mezzo dei due, quindi non stiamo a, ad approfondirlo. Ma anche perché, appunto, stiamo discutendo un problema estetico, no? quindi non è che dobbiamo impazzire. Allora, l'operatore di formattazione è un operatore che si applica alle stringhe e eh, sulla sinistra ho una stringa che contiene dei codici particolari al suo interno, sulla destra ho una sequenza di valori raccolti tra parentesi tonde, di fatto tecnicamente sarebbe una tupla, ma questo lo vediamo più avanti. Eh, raccoglie una serie di valori e questi valori andranno a sostituire uno a uno i, eh, i, gli specificatori di formato che abbiamo detto prima. Spiegato così non si capisce niente, ma con l'esempio è una cosa relativamente banale. Cioè, noi cosa vogliamo stampare? Vogliamo stampare un messaggio, mi concentro sul messaggio. Il messaggio è... L'area l'area del cerchio di raggio mm, è vale. Mm, e con, dietro a questa M mm, ci dovrò mettere dei valori numerici. Allora io posso usare un codice particolare che in questo caso è per cento F, per cento perché introduce il codice particolare, F perché. È un floating point, è un numero reale. Quindi gli sto dicendo: questo è il messaggio, è chiaro da leggere, dove ci dite, vabbè, qui a un certo punto, qui al posto di che non mi stamperà per f mi stamperà, o meglio, così me lo stamperebbe. Ma non è quello che voglio. Io voglio sostituire a questi per f un valore effettivo. E questo è il lavoro che fa l'operatore di formattazione, che guarda caso si chiama anche lui per cento. Quindi in questo caso gli passerò dopo l'operatore una coppia di parentesi r area quindi raggio 3 l'area del cerchio di raggio 3.00 vale 28.27 quindi che cosa ha fatto qua Massimiliano ha riconosciuto le, vest le vestigia della, della printf qua dentro, sì eh, co cosa è successo qua? il primo dei valori che è stato passato r viene sostituito al posto del primo specificatore di formato il secondo valore area viene sostituito al posto del secondo e così via e vedete che la formattazione è leggermente diversa perché vale con le regole no? applica le regole che, eh, che sono definite per questo specificatore di formato che si chiama 100 f quindi da un lato abbiamo separato qual è il messaggio da stampare rispetto ai dati che vogliamo stampare, i dati sono più leggibili, sono più visibili, sono messi lì. Dall'altro abbiamo un comando che mi dice come li voglio stampare. E come li voglio stampare in realtà dietro questa semplice F in realtà ci sono molti caratteri diversi. Quindi, se voglio stampare una stringa in un certo punto, scriverò per 100S, se voglio stampare un intero, scriverò per 100D, se voglio stampare per 100F un numero in floating point, e poco altro essenzialmente. Ma la cosa carina, ad esempio, con il numero in floating point posso tra il percento e l'F mettere un punto e il numero di cifre che mi interessano. Quindi, se io volessi stampare tutti questi numeri con due cifre decimali, scriverei punto 2, punto 2. Quindi sto dicendo, io qui voglio inserire un numero floating point con due cifre decimali e questo numero è R e quindi alla fine me li stamperà tutti con due cifre decimali, sia che ce l'avessero o che non ce l'avessero le cifre decimali principali precedenti. Uh. Quindi il vantaggio rispetto alle altre forme è chiaramente che io riesco qua a avere un controllo più fine sulla formattazione, mentre invece nei casi precedenti mi devo accontentare della formattazione che mi dà Python normalmente quando con converte i caratteri in stringhe. È qui che le cose si complicano, eh, nel senso che eh, c'è tutto un mini linguaggio in pratica di come costruire questi specificatori di formato. Ad esempio, per 102f mi dice due cifre dopo la virgola. Se io avessi un numero davanti a questo punto, tipo questo 10, mi dice sì, però occupa 10 caratteri, 10 spazi. E quindi se li volessi incolonnare, vorrei che fossero tutti lunghi 10 spazi, anche se il numero è piccolino, ci aggiunge lui in automatico, ci aggiunge degli spazi davanti, perché io gli ho detto che in totale voglio 10 spazi. E qua c'è tutte. Eh, una, io non, so, non mi ricordo se l'ho, ho tutto... Diciamo così, una casistica no? di, di regolette di carattere speciale che stanno tra il percento e il carattere che modificano eh? ad esempio se io devo stampare una stringa eh, normalmente per percento S me la stampa allineata a destra se io la volessi allineata a sinistra ci metto un meno davanti e quindi me la allinea a sinistra eh, quindi vedete che qua c'è una stringa 10 caratteri una stringa che occupa 10 caratteri allineata a sinistra, seguita da un numero floating point che occupa 10 spazi in totale allineato a destra, di cui due cifre dopo la virgola. 10 mm? uh, spazi sono il totale, okay? il numero che mettiamo subito dopo il percento è la lampiezza totale minima, tra l'altro è più complicato perché se la stringa fosse più lunga non la taglia, la fa crescere e per quello che io dicevo qua eh, se uno vuole entrare nel dettaglio di tutto ci sono tre pagine fitte solo di spiegazione di tutti i casi particolari di questi operatori di formattazione e noi non è che vogliamo impazzire su questo perché non è che concettualmente ci sia un granché di difficile eh, è solamente un mini linguaggio diciamo così dentro la, la stringa di formattazione che ci permette di controllare in modo più fine come vengono convertiti i numeri qui ci sono eh, altri esempi eh, di, di, di stringhe di formattazione possibile okay? ma come dicevo non vogliamo impazzire eh, interessante domanda di Alessandro che mi dice ma al posto del 10 e del 2 posso mettere delle variabili? Eh, no. no, in questo caso no per mettere le variabili dove costruire la stringa prima mettendo il numero al posto delle variabili mm? eh, in C c'era l'asterisco per andare a pescare una variabile ma non credo che in Python sia rimasto questo e vabbè, e questa è la formattazione classica in Python con l'operatore per cento. Più recentemente dal Python 3.7, se non sbaglio in avanti, hanno introdotto una, una semplificazione secondo me notevole che permette di eh, diciamo così, rendere la stringa più intelligente che si autoformatta. Hm? Fatemelo dire male così. E le cosiddette f-string sono stringhe formattate stringhe che, che sono capaci di formattarsi da sole. Come? Beh, innanzitutto come fare a costruire un F stringa? Semplicemente prendo una stringa normale, ma quando la definisco, dando le virgolette, ci metto davanti una lettera F. Subito attaccata alle virgolette. E vediamo un esempio. F aperte virgolette. F aperte virgolette. F aperte virgolette. Quindi rimane appiccicata. Questa stringa non inizia con aperta virgoletta o aperta o apice, ma inizia con F aperta virgoletta. Ma vabbè, una sintassi un po' strana. Le stringhe che iniziano così accettano al proprio interno e capiscono le parentesi graffe. Normalmente una parentesi graffa in una stringa viene stampata, così com'è. Se è una F stringa, la parentesi graffa viene sostituita. Con il valore della variabile semplice o anche dell'espressione delle, dell aritmetica che mettiamo proprio dentro le parentesi graffe. Quindi in questo caso, nel nostro esempio, potremmo scrivere print, partiamo sempre dall'idea che avevamo, l'area del cerchio di raggio tal dei tali vale tal dei tali. E qui anziché, diciamo di. I simboli criptici col percento usiamo delle parentesi graffe cosa mettiamo dentro le parentesi graffe? mettiamo i nomi delle variabili da stampare quindi direttamente R e area questo funziona se ci metto davanti una F se io non metto davanti la F lui mi stamperà, indoviniamo un po' cosa esattamente quello R e area ma se ci metto la F davanti tra l'altro si vede anche che cambia colore perché eh, le, eh, le parentesi graffe vengono interpretate e al posto della parentesi graffa viene inserito il valore della variabile, il valore che in quel momento ha la variabile, quindi la formattazione anziché farla col cento, eccetera, basta metterci un f davanti e il nome della variabile tra parentesi graffe. Eh, a me sembra quello più semplice, chiaramente è esattamente uguale al primo, no? se non faccio nulla di particolare. Ovviamente anche a quest'ultimo metodo posso applicare gli operatori di formattazione. Quindi, ad esempio, se volessi due cifre decimali, posso specificare dopo il nome della variabile eh, il numero di cifre decimali o gli altri modificatori. Allora, siete tutti in ansia per le parentesi graffe? Sulla tastiera italiana sapete come fare la parentesi quadra? Se sapete come fare la parentesi quadra, premete il tasto di maiuscola e fate la graffa usando la stessa sequenza di tasti che usate per la parentesi quadra. Di solito, quindi è maiuscolo. Alt grafico, aperto, eh, parentesi quadra dove ci sono le, le accentate da quelle parti lì, mm? eh, poi da, eh, fate come me che comprano solo tastiere americane quindi non avete questi problemi. Eh, no, ma non fate alt 1, 2, 3 che impazzite mm? anche perché non sempre funziona. Shift, Alt grafico e accentata e di dalla parentesi mm? sulle due accentate. C'è l'aperta e chiusa quadra che fate con l'alt gra. Alt grafico, se cioè aggiungete la maiuscola in più, lo shift in più e vi danno le graffe. Ok, um, quindi risolto questo problema esistenziale delle graffe, se io volessi cambiare la formattazione, la potrei fare con questa volta un simbolo di due punti e poi in questo caso punto 2f, quello di prima. Area, due punti, punto 2f. Questi due punti servono per separare il nome della variabile dal formato in cui lo voglio. Punto 2f eh, invece è eh, il, il formato e qui è esattamente lo stesso che avevo qui, eh. la stessa identica regola, la stessa identica diciamo, regola di formattazione che valevano per l'operatore di formattazione valgono anche per l'F string. E quindi qua raggio 2 eh, ovviamente me lo stampa con due cifre decimali. Ok? Quindi se a me non interessa la formattazione, semplicemente è molto comodo scrivere un F-string e interpolo i valori. E semplicemente viene inserito il nome delle, delle variabili, è più compatto ed è più leggibile, secondo me. Se mi serve la formattazione, uh, ci aggancio in due punti e vado a giocare con le varie regolette di formattazione. Um, L'F string, Michele, mi dice che l'F string non accetta il meno, il meno funziona solo con S, eh? con e, con due punti meno S, con F non funziona il meno. Um, perché i numeri non ha senso lineare a sinistra ma solo a destra uh, Con il percento funzionava se me lo dici ci credo uh, interessante la domanda di Massimiliano che mi dice ma quale di questi modi di stampare è meno pesante per il computer? chi è che ha un cartello con scritto chi se frega? Uh, a me non interessa tanto che il computer ci metta un microsecondo in più o in meno a fare un'operazione banale come stampare. A me interessa che quel codice lì, che a me ha costato magari 5 minuti per pensarlo, magari anziché 5 me ne costa 4 e quando lo vado a rileggere ci metto la metà del tempo a capire ciò che fa il codice e ciò che fa il programma, perché il tempo vero che dobbiamo ottimizzare è il tempo del programmatore e il numero di errori che il programmatore fa. Poi l'efficienza è importante. Viene per ultima però. Eh? L'efficienza, eh, mai cominciare a pensare di ottimizzare un programma finché il programma non è finito e funzionante. E poi ancora, perché poi, se è finito e funzionante e comunque gira in tempi ragionevoli, basta, va bene, finite lì. Se è finito e funzionante ma troppo lento, allora posso andare a chiedermi dove andare a ottimizzarlo, ma mai prima. Okay? L'ottimizzazione prematura è la madre di molti mali di programmazione. Perché ti fa fare cose più contorto? Fai... Perché devi pensare per il computer? Il computer pensa a se stesso, tu pensa a te, pensa a scrivere un programma chiaro no? e, e, e comprensibile e, e soprattutto corretto. Ok? Scusate il predicozzo, eh, però eh, ci sono dei contesti in cui è importante andare a pelare il microsecondo, se stai facendo un video game, se sto facendo un, eh, un sistema embedded, eccetera, eccetera. No? Però in programmi di questo genere. Non ha senso, hm? non serve. O, o se serve ce ne occupiamo in un secondo momento. Eh, detto ciò, eh, il più lento è questo sicuramente, il secondo, che tra l'altro non ci verrebbe mai in mente. Gli altri grossomodo sono equivalenti perché le operazioni che lui deve fare alla fine sono le stesse. Se vogliamo il secondo e il terzo, diciamocelo, sono due modi diversi di scrivere la stessa cosa. Una sintassi un pochino più. Semplice, ma alla fine l'operazione che il computer fa è la stessa no? e è quella di chiamare la funzione sprintf nella libreria C sottostante ok quindi per questo che come vi dicevo eh, qua sono meandri no, molto profondi in cui uno se vuole ci si può perdere eh, diciamo così il riassunto se vogliamo comparativo di questi due modi semplicemente due modi diversi di scrivere la stessa cosa io trovo più comodo quest'ultimo perché è più esplicito che in questo punto metto il valore di questa variabile. Ricordiamoci che non solo una variabile, posso anche mettere un'espressione. Quindi addirittura io potrei scrivere, eh, al posto di questo, potrei direttamente scrivere non area ma eh, mat.p per r al quadrato. E mi calcola, se tutto va bene, esattamente la stessa espressione. Però attenzione che qua non siamo più tanto leggibili. All'esame si viene penalizzato, mi scrive Filippo, già ansioso per l'esame, se si usa il metodo classico senza formattazione, tutti in coro, la risposta che danno gli ingegneri dipende, la risposta è sempre dipende per qualunque domanda vi facciano. Eh, dipende dal testo se nel testo ti dice esattamente di scrivere i numeri incolonnati e quindi di fatto quello dell'ordinamento diciamo così, l'ordine, l'incolonnamento eccetera, dell'output, la formattazione dell'output è un requisito del problema allora è chiaro che va fatto così se nel testo ti dice stampa sti numeri senza darti delle specifiche ulteriori su come debbono essere stampati, allora è chiaro che non è richiesto e fai tranquillamente ciò che vuoi scegli tu la strada che vuoi se noi siamo furbi e pigri, scegliamo la strada che ci costa di meno, cioè non, non pensiamo al problema. Quindi, se è un requisito, va ovviamente soddisfatto, se non è un requisito, lasciamolo così. Non è che la prima riga mi desse poi così tanto fastidio, eh? no? non, non, non mi viene a strapparmi le, le veste perché ho stampato questa cosa qua. Vabbè, c'è un po' troppe cifre decimali, col senno capisco che non servono tutte, finisce lì. Okay? Quindi solamente se è richiesto, se è necessario. Ehm, se utilizzo la F, come si fa a decidere la larghezza della stringa? Mi chiede Christian. La larghezza della stringa nel senso di, di una stringa che viene inserita al suo interno. Non ho capito la domanda, onestamente. Se mi riesce a fare un, es un esempio. E nel frattempo mi preparo le altre slide ah per allineare a sinistra la lasciare spazi vuoti si può fare esattamente nello stesso modo col, eh, col percento prendiamo una, una console qua dentro se io scrivessi eh, una stringa nome uguale John Wayne Io creerei una stringa, potrei creare una stringa attore uguale nome okay? e mi scrive attore uguale John Wayne inserendo al posto delle graffe il nome. Se questo nome lo volessi eh, di 20 caratteri scriverei 20s e in questo caso me lo allinea a sinistra, quindi vedete che aggiunge degli spazi fino a quando non c'è. Il, eh, fino a quando non raggiunge 20 caratteri in totale forse col meno 20 S meno linea no non funziona infatti aveva ragione qualcuno di voi prima che non funziona e, e quindi non si può fare con questa modalità qua quindi dovrei al limite eh, prima formattarmi il nome aggiungere gli spazi davanti in quantità opportuna eh, oppure magari si può, eh, magari non è detto che si, eh, però col meno 20S pensavo si potesse, evidentemente infatti, qualcuno di voi l'aveva già, già trovato prima che non funzionava e effettivamente abbiamo verificato che non funziona. Se lo dovessi fare davvero, però non possiamo fermarci a dire non funziona. Ok, questo modo non funziona. Se io volessi davvero, eh, scrivere. John Wayne con 20, che occupa 20 spazi ma allineandolo a destra come potrei fare? Beh, innanzitutto potrei dire quant'è la lunghezza di John Wayne? 10 quindi quanti spazi mi mancano? 10 quindi io potrei costruire una stringa che è fatta da 10 spazi spazio per 10 più nome e quindi mi dà una stringa con John Wayne fatto così. Ovviamente 10 non è una costante perché dipende dalla lunghezza del nome, se il nome è più lungo dovrò mettere meno spazi, se il nome è più corto dovrò mettere più spazi. E quindi al posto del 10 scriverò scriverò 20 meno la lunghezza del nome. E questo mi dà esattamente questo. Quindi ho una stringa fatta di tanti spazi quanti servono per mettere davanti al nome in modo tale che la lunghezza massima, la lunghezza totale sia esattamente 20 eh, posso creare una stringa con 20 spazi vuoti il problema è che non ne servono 20 ma me ne servono meno di 20 quindi creare una stringa con 20 spazi vuoti è facile spazio per 20 però io ogni volta devo crearne la quantità giusta in funzione di quanto è lungo il nome quindi ad esempio creo 20 meno la lunghezza del nome se il nome è lungo 5 20-5 sarà 15 spazi davanti. Se il nome è lungo 15, 20-15 fa 5 metterà 5 spazi davanti. E così via. Quindi, come sempre, se c'è una soluzione che mi dà già la libreria di Python, bene, al primo colpo la faccio funzionare. Se non c'è, devo comunque sapermi ingegnare per riuscire a raggiungere il, il risultato. E quindi in questo caso, diciamo, rispetto al nostro esercizio di prima, chiamiamolo nome lungo con gli spazi davanti lo chiamo così e quindi il mio, la mia F stringa eh, ci stamperò il nome lungo anziché il nome E in questo caso me lo stampa così con gli spazi oppure Sebastiano dice perché devi impazzire con le F stringhe perché l'allineamento sinistro non funziona usa la formattazione col percento è anche vero quello mm, assolutamente Ehm Uh, no Andrea non ti sei spiegato nel senso che almeno io non ho capito uh, che cosa intendi con due stringhe allineate a destra ma con lettere iniziali allineate nel senso che se hanno lunghezza diversa non possono essere lettere iniziali e anche quelle finali allineate mm? uh, ok ma io uh, come dicevo prima uh, so che qua uh, mh, diciamo, saltano fuori domande e curiosità strane come faccio a formattare una cosa che salti i fossi e i tombini Mm, ma non vorrei che diciamo così, spendessimo tutto il tempo per questa parte, perché come dicevo è una parte utile, ma non è poi fondamentale. No? Cioè, insomma, ci si diverte, ma eh, preferirei iniziare a introdurre il, il tema più grosso, no? di cui ovviamente, visto, vista l'ora, adesso vedremo i diciamo, primi passaggi e poi ci occuperemo bene nella lezione di domani che è eh, un costrutto nuovo che serve per costruire i cicli. Noi i cicli, il concetto di ciclo già lo conosciamo dal, dalle prime lezioni, quando nei diagrammi di flusso abbiamo fatto in modo che una certa operazione si potesse ripetere, ma al momento non siamo ancora capaci a eh, esprimerlo in Python. Eh, e questo eh, lo eh, diciamo così, impariamo a conoscere in questa settimana, in questa eh, unità eh, 4, 4 no? sì, l'unità 4, P4, eh, e iniziando a conoscere un nuovo costrutto del linguaggio Python che si chiama while. Hm? Qui anche qui chi arriva da altri linguaggi probabilmente riconosce che esisteva già una parola chiave simile. Eh, io ho visto alcuni di voi provare a tentare a farlo in esercizi usando però la sintassi sbagliata, la sintassi del C non si può veramente copiare in Python. Um, che cos'è l'istituzione eh, while? L'istituzione while serve per costruire, come dicevamo, un ciclo, quindi in, pr in pratica un ciclo che cos'è? un blocco di istruzioni che viene ripetuto più volte, faccio più volte la stessa cosa faccio più volte la stessa cosa tendenzialmente ogni volta magari la faccio con valori diversi delle variabili no? ehm, e la faccio non all'infinito ma la faccio per un certo numero di volte oppure fino a quando non si verifica una certa condizione, non si verifica una certa diciamo così, situazione che mi dice, va bene, hai fatto ciò che dovevi fare, adesso puoi fermarti. Mm? Eh, questo, diciamo così, concetto generale già l'avevamo visto quando parlavamo dei diagrammi di flusso e infatti eh, un ciclo in generale no, lo possiamo vedere come un, un corpo, il blocco centrale, che in questo caso qua si chiama B, che è il blocco che deve essere ripetuto più volte. Quindi tutto un ciclo parte dalla prima domanda, cos'è che devo fare più volte? Quali sono le istruzioni che devo ripetere più volte? Allora, anziché fare copia e incolla e ripetere tante volte sotto, le scrivo una volta sola e intorno costruisco, diciamo così, un, un ciclo, un insieme di costrutti che permetta di ripetere eh, queste istruzioni più volte. Attraverso, e qui come dire, lo vediamo bene, la freccia torna indietro, si ripete. Si ripete e si ripeterà molte volte in funzione di una condizione che qua è indicata con C. Questa condizione, se è vera, fa sì che il ciclo venga ripetuto, se è falsa invece usciamo dal ciclo e andiamo a fare qualche cosa di diverso. Quasi sempre prima del ciclo ci serviranno delle istruzioni per inizializzare le variabili no, sul diagramma di flusso ricordate l'avevamo fatto guarda che attenzione che per contare quante volte capita una cosa devi inizializzare la somma a zero perché altrimenti quando all'interno del ciclo devi incrementare no, eh, il valore iniziale, il valore della prima iterazione è un valore eh, sbagliato è un valore errato ehm, quindi questo è il tipo di diagramma di flusso che andiamo a costruire e lo costruiamo Punto in Python, con l'istruzione while. L'istruzione while è l'istruzione più generale per costruire dei cicli, poi esiste anche un'istruzione for che, eh, che viene usata più per scandire delle sequenze o dei, dei, diciamo, dei insiemi di valori predefiniti, mentre la while è quella che funziona in senso generale. Quindi impariamo prima, eh, diciamo così, il, il concetto di while eh, e poi dopo lo applichiamo al ehm, e poi dopo, vedremo anche l'istituzione FOR che invece è un pochino più specifica per alcuni casi particolari no? allora qui il, nelle slide ad esempio, ci fanno un esempio no? che proviamo, possiamo provare a guardare e dice guarda tu hai eh, che è simile a uno degli esercizi che c'era in laboratorio in cui partivamo da eh, un anno iniziale in cui in banca avevamo 10.000 eh, dollari o euro o sesterzi quello che volete e eh, avevamo un interesse, un tasso di interesse del 5% all'anno. Ok? E allora lui mi dice "Senti, ma se il tasso di interesse fosse il 5% all'anno, quanti anni devo lasciare i soldi sul conto affinché il capitale raddoppi? Quindi il saldo di 20 pari a 20.000". Allora, questo eh, lo adesso qui fa vedere subito il codice, vediamo, proviamo a implementarlo su, al volo, almeno una parte, ovviamente non ce la faremo finirlo bene, ragionarlo bene fino in fondo, ma possiamo partire. Allora abbiamo due, eh, due, eh, va, due valori iniziali, no? che sono appunto il saldo iniziale, che è uguale a 10.000, e il tasso di interesse che è il 5% quindi 0,05 no? come mi avete fatto notare c'era in laboratorio esattamente questo esercizio no? ehm, allora cosa dovevamo fare? dovevamo ripetere per ogni anno l'operazione di calcolo del nuovo saldo quindi che il saldo nuovo era uguale al saldo precedente più il saldo per l'interesse e ogni volta passava un anno in più Ok? queste sono le operazioni che io ad ogni nuovo anno devo fare incremento di uno gli anni che sono passati, che sono passati e incremento di una quantità pari all'interesse il saldo che mi trovo in banca questo è il nostro corpo del ciclo Cioè cosa deve essere ripetuto. Per poter iniziare il ciclo io dovrò inizializzare variabili usate nel ciclo. Eh, inizializzare con una L sola. Cioè vedete che qua saldo e anno sono variabili che io sto aggiornando nel ciclo ma non hanno un valore iniziale. Infatti lui mi assegna come errore e dice ma arrivo qua, si saldo cos'è? Cioè devo definire i valori che hanno queste variabili che evolveranno dentro il ciclo, il valore, devo definire il valore che avranno all'inizio, la prima volta, la prima, il primo anno, la prima volta che entro il ciclo. E quindi all'inizio chiaramente l'anno sarà zero perché non ha ancora fruttato il capitale e quindi il saldo del mio conto sarà uguale al saldo iniziale quindi qua diciamo che sono i valori usati al primo giro alla prima iterazione e poi ripetiamo più volte questa iterazione eh, a questo punto scriviamo effettivamente l'istruzione while e come tutte le istruzioni, come già la if, che racchiugono un corpo di istruzioni, la useremo con due punti a capo testo rientrato. E così come la if dava una condizione, che era la condizione sotto cui le istruzioni dovevano essere eseguite, anche, anche while richiede una condizione, quindi prima del due punti, che ci dica qual è la condizione affinché il ciclo venga ancora eseguito. Cioè, devo farlo ancora il ciclo oppure ho fatto già tutte le iterazioni che dovevo fare? Allora, in questo caso l'esercizio mi diceva, cerca fino a quando il saldo non raddoppia. Quindi, io fino a quando il saldo è ancora minore del saldo iniziale per 2, devo stare qua e continuare a far passare gli anni. Quando il saldo sarà maggiore o uguale al saldo iniziale per 2, allora non ho più bisogno di andare avanti, fermo gli anni e stampo il risultato. Quindi alla fine dirò che print, rientro a sinistra perché sono fuori dal ciclo, print, F, usiamo la formattazione, dopo anno, anni, il saldo sarà saldo. e quindi in teoria sarà più del doppio del saldo iniziale quindi proviamo a vedere se funziona mi dirà che dopo 15 anni il saldo sarà 20.789 e spiccioli okay? quindi dal punto di vista della sintassi è molto semplice abbiamo una parola chiave while che introduce l'iterazione, introduce il ciclo Dopo il while abbiamo come solito rientrato. Questo while è un compound statement, l'abbiamo chiamato la volta scorsa. È un'istruzione composta. E quindi rientrato a destra c'è il corpo che, fa, eh, diciamo così, che sottostà a questa iterazione, che fa parte dell'iterazione. E eh, sulla riga del while abbiamo la condizione di iterazione, condizione che è come una condizione di un if, può essere vera o falsa se è vera il ciclo va avanti se è falsa il ciclo si ferma si ferma cosa vuol dire? vuol dire che anziché continuare a ripetere le istruzioni che sono dentro il corpo salterà alla prima istruzione dopo l'esecuzione del corpo stesso questo se ci fa piacere lo possiamo vedere passo passo in modalità debug e, e si vede che se io vado avanti passo passo vabbè qui ho i valori iniziali anno uguale a 0, saldo iniziale uguale a 0 entro nel ciclo questa condizione saldo minore saldo iniziale se saldo vale 0 scusate saldo vale 1000 saldo iniziale per 2 sarà 20.000 è sicuramente minore poiché questa condizione è minore entra nel ciclo esegue questa istruzione esegue quella dopo e vedete che dopo la 12 non è andato alla 14 ma è tornato alla 9 perché essendo dopo, dentro un ciclo lui ripete e ogni volta che ripete rivaluta la condizione, ricontrolla questa condizione. Adesso il saldo è 10.500, è ancora minore, sì che è ancora minore, quindi faccio ancora un'iterazione. Fatta questa iterazione, torna su, ricontrolla, è ancora minore, sì, e torna su, e torna su, e tornerà su, noi lo sappiamo già perché abbiamo, ehm, abbiamo già fatto eseguire il programma fino a quando anno vale 15. Vedete che anno si incrementa tutte le volte, 9. 10, 11, 12, 13, 14, attenzione, anno vale 15, il saldo adesso quant'è? 20.700, quindi questa condizione non sarà più vera perché 20.700 non è minore di 10.000 per 2 e quindi dopo aver fatto l'istruzione 11, 12, tornato alla 9, salterà alla 14, cioè alla prima istruzione dopo la fine del ciclo. Questo per 2, ricordiamoci, perché il testo dell'esercizio ci chiedeva quando è che raddoppiamo il capitale iniziale. 20.000, quindi questo 20.000 è 10.000 per 2. Okay? Quindi, come dicevo, per il punto di vista della sintassi è molto semplice. Dobbiamo solo ricordarci due cose chiave, ma poi ovviamente le riprendiamo facendo gli esercizi bene domani. Una è tutte le variabili che usiamo dentro il ciclo Dobbiamo sempre chiederci, sì, ma alla prima iterazione quanto valgono? Cioè dobbiamo chiederci come le posso inizializzare. La seconda cosa che dobbiamo chiederci è, sì, ma questa condizione qualcuno la farà diventare vera prima o poi o siamo condannati a girare all'infinito? Scusate, Qualcuno la farà diventare falsa prima o poi o siamo condannati a girare all'infinito qua dentro? Che è un altro modo per dire che è necessario che dentro il corpo del ciclo ci siano istruzioni per modificare in questo caso saldo cioè le variabili di controllo del ciclo stesso perché se io avessi una. se mi fossi dimenticato di scrivere questa istruzione e quindi l'avessi cancellata questo while andrebbe avanti all'infinito anno ah, lo incrementa sempre ma la condizione mi dice che saldo è minore del saldo iniziale è sempre vero perché saldo non l'ho cambiato quindi devo sempre preoccuparmi come faccio a entrare nel ciclo l'inizializzazione delle variabili e come faccio a uscire dal ciclo cioè come faccio a aggiornare la condizione in modo che prima o poi mi dica ho finito ok rispondo ancora alla domanda di Lorenzo poi vi lascio andare e ovviamente questo lo riprendiamo per bene interesse dovremmo scrivere in maiuscolo perché è costante sì è possibile in realtà su questo esercizio eh, non, è, non è chiaro non è specificato bene quali sono le costanti da assumere sempre uguali e quali sono i dati invece da leggere in input, no? qui probabilmente avrei dovuto sì, saldo iniziale uguale imp, i, eh, int di input dell'utente eccetera eccetera, però qua ci stiamo concentrando su queste istruzioni quindi per velocità ho, ho buttato dentro dei valori, ok altrimenti il testo ovviamente dovrebbe essere più preciso su quali sono i valori da assumere come costanti e quali sono i valori invece da acquisire dagli utenti in modo interattivo. Eh, bravo, dipende, l'abbiamo capito però non, è, non, non deve fermarsi a dipende eh? dipende virgola e poi c'è la spiegazione va bene ci sono altre domande oppure siete stanchi e volete continuare domani? Eh, rispondo ad Alessio che mi chiede nell'esame dovremo analizzare ogni tipo di errore ehm Nì, no? nel senso che ci saranno alcuni tipi di errori che sicuramente vanno controllati, soprattutto quelli dell'input dell'utente. Però nell'ultima unità del corso eh, impareremo un modo abbastanza snello di poter catturare gli errori e poter terminare il programma in modo ordinato quando si verifica un errore. Quindi per ora in qualche modo un pochino no, sfumiamo, però ci sono degli errori semplici che sono gli errori di input dei dati, li devo controllare. Ci sono gli errori invece degli algoritmi, gli errori logici e quelli sono i più difficili da controllare eh, attirano meno l'attenzione però sono quelli in realtà più, più, più gravi più importanti quindi gli errori logici dovremmo effettivamente trovare, cercare di evitarli tutti gli errori di formattazione di input tutto sommato sono parti più estetiche e meno logiche quindi diciamo così si può anche sorvolare anche perché se uno li dovesse catturare tutti veramente impazzisce non, non ce la fa va bene vi lascio altrimenti mi sgridate perché le lezioni diventano troppo lunghe ehm, e riprendiamo domani. Eh, con Francesco dico che nelle lezioni normali no, ma stiamo preparando delle lezioncine extra per chi vuole approfondire vari aspetti, ma non voglio farvi anticipazioni. Buona serata a tutti e ci vediamo domani mattina.